Sono molto orgoglioso che FBK partecipi a questi tre progetti europei. Per noi, per il Centro Digital Society, la protezione degli spazi pubblici è uno dei temi fondamentali. Pensiamo che l'AI sia uno strumento abilitante per permettere ai cittadini di essere sempre più protetti nel rispetto dell'etica e della privacy come da direttive europee.